Kendall Jenner, a 14 anni ho predetto il mio futuro. Ogni volta che si parla della famiglia Kardashian ci sono sempre nuove cose che si vengono a sapere, ecco una cosa molto interessante su Kendall Jenner. Una lettera dal passato. Oggi è una supermodella pagatissima e richiesta dai maggiori stilisti di tutto il mondo. Ma quando era piccola cosa pensava di fare? A quanto pare Kendall Jenner, la migliore amica di Bella di The Top Model di punta del mondo della moda, aveva le idee chiare sin da piccola. Ospite al Tetonig Show, ha letto a Jimmy Fallon una lettera che la se stessa 14 anni aveva inviato alla Kendall del futuro, e dove aveva espresso i suoi migliori desideri per la sua vita e la sua carriera. E indovinate cosa aveva augurato a se stessa di diventare? Ma una supermodella ovviamente. Cara me, sono al Friesman retreat ed è davvero noioso. Ma ho conosciuto delle nuove persone, quindi va bene. Sto facendo la modella adesso e lo adoro. Sono anche in una trasmissione che si chiama Al passo con i Kardashian e stiamo girando la quinta stagione. Il mio sogno nella vita è di diventare una grande modella e viaggiare per vedere dei posti fantastici. Spero davvero che accada. Ho 14 anni adesso, ho pensato di doverlo dire. LOL. Oh, e sono davvero eccitata di leggere questo in futuro. Poco prima di essere ospite alla trasmissione, Kendall Jenner è stata insignita dell'onorificenza di icona fashion del decennio alla New York Fashion Week. Sembra quindi che tutti i suoi sogni di bambina si siano davvero avverati. Negli ultimi giorni Kendall Jenner è stata una delle protagoniste indiscusse insieme alle migliori amiche Gigi e Bella Adi della New York Fashion Week, dove ha potuto sfilare per i brand di moda più prestigiosi al mondo, e farsi notare da quelli con cui non ha ancora lavorato. L'unica palla che non è stata messa in porta da Kendall, è quella delle ali di Victoria Secret. A differenza dello scorso anno, infatti, la modella non parteciperà al fashion show che si terrà a Shanghai. Anche se la ragazza non ha parlato dei motivi che l'hanno spinta a non partecipare alle audizioni, si ritiene che sia per il suo contratto lavorativo con la Perla, altro brand di lingerie molto prestigioso e noto concorrente di Victoria's Secret. Sembra che le condizioni per Kendall Jenner siano state molto chiare, se è il loro volto, non può essere anche un angelo. È un peccato, soprattutto perché la ragazza aveva mostrato davvero un gran carisma sulla passerella di Parigi lo scorso anno e in molti avrebbero voluto rivederla anche a Shanghai. Chissà che non ci sia occasione per lei di lavorare ancora per Victoria's Secret magari il prossimo anno, in un altro fashion show. Vedremo invece ancora una volta Bella e Gigi Hadid, le migliori amiche di Kendall e anch'esse modelle del momento, che hanno passato ancora una volta le selezioni per la scuderia degli angeli. In ogni caso i lavori non le mancano, e di certo le occasioni continueranno a essere numerose per lei.